Il censimento è importante e quindi bisogna rispondere perché attraverso quei dati possiamo scoprire eh, il nostro paese e soprattutto attraverso quei dati possiamo programmare anche il futuro del nostro paese, guardare con più fiducia al nostro territorio e alla nostra comunità.